27 novembre 1967 inizia l'occupazione studentesca di Palazzo Campana sede delle facoltà umanistiche dell'Università di Torino scintilla che accende la ribellione del movimento studentesco chiederà vita ad azioni simili qualche settimana più tardi nella quasi totalità degli Atenei italiani.